Questo è l'aumento di velocità con il pedale in dotazione. Qui vi mostro l'aumento progressivo del numero dei giri con il pedale della faro e il micromotore elettrico TKD a induzione.